6 chili in questo mese 6 chili yeah! però dai sempre sto quark tic quark tic buono eh 6 chili buono solo che devo fare delle torte come fanno queste oh, no ah, mi piace mi piace mi piace no ma come ma è altissima ma come fai senza farina ma No, io devo fare la torta, ma... ma che ci vorrà? Ma... Ma sei brava? Eh? Faccio anch'io, no? Che ci vorrà? Che ci vorrà allora? La ricetta facciamo: questa quark, cacao, tic, uova, latte. Ok, cominciamo perché io non ho mai capito. Queste sono un po' strane. Comunque, eh? allora un cm di quark. Allora, un cm, perché uno si complica la vita, cioè, non può dire, boh, un mestolino, un cm. Allora, un cm, un centimetro, qui, però io poi lo devo prendere qui, perché eh, mica posso andare a prenderlo giù, no? Allora, un cm, ecco, non mi scrive neanche il pennarello, vabbè, dai, faccio occhio. Allora, un cm, facciamo, cm, già che ci sono... Ah, perché ok perché poi oh, in realtà uno deve vedere anche quanto ha perso dai! Ah. cacao pic un centimetro ok beh dai, un centimetro Ma centimetro È venuta. Hey, forse. Forse esiste, dai. Cagata ducani. Che merda oh. Questa volta è perfetta, sei chili, du du du qua ci vuole la foto, festeggiare, festeggiare, ci. grandissima, non lo so neanche, ma come si mangia una cosa così, ma è buonissima, finalmente ce l'ho fatta. Finalmente ce l'ho fatta Il mal di schiena uh. Vabbè, oh, dai Ho perso il sapone, non so proprio fare le torte voilà. Alla fine Un po' di quark Tic Ma è buono E il cacao Il cacao che ti salva la vita Tic Quark e cacao chi se ne frega delle torte! No, no! È finito! Oh. Non si trova neanche più! Quark! <ride> e, e, e basta! Va tutto bene, va tutto bene, va tutto molto bene! Sì.